Chi mi ha assunto ha dovuto firmare eh, e, e sostanzialmente testimoniare che eh, assumeva una laureata in lettere per sviluppare un sito internet e si assumeva tutte le responsabilità di questa scelta. Ci sono dei momenti fondamentali che hanno scandito la timeline certo, di, di Doris Messina? Eh, beh, allora, Sicuramente quella più determinante è stata quando ho fatto la buona letterata, richiesta per una borsa di studio in biblioteca, invece l'ho vinta al laboratorio di informatica. Ah, no, vabbè, questo è bellissimo! <ride> si capiscono tante cose. Si capiscono tante cose e si capiscono anche come le opportunità a volte ti capitano, non, non te le vai a cercare. E tanto più che dopo due giorni il responsabile del laboratorio di informatica si è rotto una gamba in moto ed è rimasto un mese in ospedale, quindi io sono diventata responsabile del laboratorio di informatica dell'università e quindi improvvisamente mi sono dovuta inventare capace di assistere i tesisti ed era molto bello perché c'era ancora Telnet mi ricordo questo schermo nero con la scritta, io scrivevo Telnet, 3270, e entravo nel... Molte delle persone che staranno guardando in questo momento ripercorreranno <ride> questa marcord. E c'era questo responsabile del laboratorio di informatica che dall'ospedale mi, mi dettava che cosa scrivere. No? E, e da lì a poco poi è nato il web e allora dall'ospedale mi ha detto guarda adesso c'è un nuovo modo eh, per entrare su internet, ti insegno come si fa e quindi da quel, mo da quel momento escape, www, e, e lì si è, Netscape www è lì Netscape, altra parola, altra... perché appartiene a un'altra epoca ormai <ride> e quello devo dire forse è stato più significativo, molto sliding door come, come possibilità, come opportunità però mi ha abbastanza cambiato poi mm. la vita professionale e poi sono entrata in banca e mi hanno presa per sviluppare il sito internet della banca. Ah sì? Sì. <ride> HTML puro. Cioè l'hai scritto te? Certo. Fantastico. Certo. E, um, il primo sito era già realizzato, io ho realizzato poi da lì il secondo, il terzo. Il... Quindi sei entrata come tecnico in banca alla fine? Io sono entrata come... Tec esperta. tecnico ehm, c'è anche un aneddoto perché il, chi mi ha assunto ha dovuto firmare eh, e, e sostanzialmente testimoniare che eh, assumeva una laureata in lettere per sviluppare un sito internet e si assumeva tutte le responsabilità di questa scelta Fantastico. e che per i successivi 35 anni di lavoro si sarebbe assunta la responsabilità C'è un qualcosa in particolare del lavoro che fai, eh, che ti ricorda un po' i sogni di quando eri bambina? Da piccola Volevi, fare, volevi lavorare in banca, avevi altri sogni? No, per carità, da piccola non volevo lavorare assolutamente in banca perché c'era un bancario nel palazzo dove abitavo che mi, mi terrorizzava per cui l'unica certezza era non lavorare in banca. E, da piccola volevo fare due cose, e, o la maestra o l'astronauta e, e devo dire che tutto sommato facendo eh, fintech un po' di esplorazione c'è e contemporaneamente facendo il manager comunque c'è molta formazione molta anche eh, gestione del, delle risorse umane, delle persone e della loro crescita. Quindi in qualche modo eh, tutti e due i sogni un po' li sto realizzando. Il fintech, l'innovazione nel mondo della finanza, certo. volendolo spiegare in parole semplici alla mamma o alla zia anziana come lo spiegheresti? <ride> Allora, di solito è mia mamma che legge sul giornale delle notizie, me le riporta e mi dice… <ride> ah, fa la rassegna stampa. Mi fa, mi fa la rassegna stampa. No, vabbè, Mi dice, fantastico. ma questo è quello che fai tu? Sì, è quello che faccio io. Eh, come raccontarla? Eh, sostanzialmente la banca sparisce, sparisce eh, in termini di visibilità, e diventa tecnologia eh, inserita eh, nelle transazioni eh, quotidiane e quindi tutte le realtà nuove che nascono hanno bisogno di una banca che abiliti, eh, che faccia funzionare, ma che sostanzialmente si veda il meno possibile. Si veda il meno possibile sia perché se non la vedi vuol dire che non è un ostacolo eh, e sia perché non è necessario, cioè è semplicemente un abilitatore ma voi siete stati anche quelli che avete inventato il carrello sostanzialmente in il Italia carrello, cioè, sì. io ricordo Banca Sella sì, nel momento in cui uno smanettone come me faceva un suo sito e dicevo devo fare un e-commerce, come lo faccio? Carrello. devo fare il carrello e il carrello era di sella eh, quello era fintech era fintech senza che neanche però sì. sapessimo ancora che esistesse sì, esatto eh, io ho avuto la grandissima fortuna di partecipare attivamente a quel periodo ero appena arrivata in banca cioè, e... avrei avuto 5-6 anni e... cioè, <ride> <ride> e... Eh, ero abbastanza giovane però non, non una bambina eh, è stato bellissimo perché comunque c'è stata all'improvviso un'esplosione di richieste notevolissima e siamo passati dal, dal ricevere le telefonate o dal chiamare noi e, e, e qualcuno neanche ci conosceva. Come lo, come, lo, come lo spiegavate? Esatto, come cioè, com che spiegavate e comunicavate l'idea del carrello del commercio elettronico, dei negozi che non erano più fisici ma potevano andare a vendere in tutto il mondo? Ma ehm, lo spiegavamo così dicendo che alla fine il negozio non aveva più confini, poteva andare a vendere in tutto il mondo, però era un periodo in cui neanche internet era noto, quindi si partiva... Veramente dalle, dalle basi. Come funzionava ai tempi l'invio di un bonifico? Funzionava allo stesso modo in cui funziona oggi, Vabbè, oggi hanno anche ridotto i tempi, diciamo, di sì, sì, invio, sì. di trasmissione. No, Però no, no, era, era cosa tutto... avete, cosa vi siete inventati? Allora, lì ci siamo inventati quello che il nostro CEO eh, aveva chiamato i tempi salto di protocollo. Eh, cioè il, il punto era che non si poteva mettere in connessione, perché questo era stato il mandato del CDA, non si poteva mettere in connessione i sistemi della banca con sistemi esterni. Quindi bisognava trovare un modo per interconnetterli senza connetterli. Allora, bella questa, bellissima. Era. Si era inventato il salto di protocollo, ossia eh, un momento di stacco tra eh, la registrazione delle informazioni da, che venivano inviate dal cliente e l'operatività vera e propria, e poi di nuovo la risposta verso, verso internet. Fantastico. Sostanzialmente non c'era la connessione in tempo reale, ma c'era un momento di, di buio in cui i due sistemi non si parlavano, in modo tale da no, non metterli mai in comunicazione in, in real time. Questo ci ha consentito sostanzialmente di, di avviare... Eh, una... cioè in quel momento veniva registrata l'operazione, veniva... in quel buio in quel buio veniva eh, registrata l'operazione, passata poi ai sistemi interni che la eseguivano normalmente e poi veniva data la risposta ovviamente era tutto indifferito, oggi non starebbe in piedi eh, era, era una modalità riceverai l'email di conferma riceverai l'email di conferma <ride> e c'erano tanti floppy disk <ride> che aiutavano questi mail di conferma e, insomma è stato un periodo davvero interessante perché era quello che forse si chiamerebbe oggi agile sono tutte, tutte modalità che esistevano e non sapevamo ancora come si sarebbero poi chiamate e poi tra l'altro avete anche in questo spirito lanciato uno, una piattaforma di, di API dove cosa sono le API non sono le api che fanno il miele ma sono le terze parti so, i pezzettini di software che dialogano tra di loro e quindi anche in questo caso sui servizi, diciamo. Banca Sellone non è solo un gruppo bancario, ma è un fornitore di servizi tecnologici. Esatto, esatto. E, que e questa è la vera caratteristica che ci distingue ed è anche uno dei posizionamenti più forti che vogliamo avere per il futuro. Cioè, pensiamo che la banca in futuro sarà in buona parte tecnologia e in buona parte relazione. Allora, la componente di tecnologia... Eh, significa mettere a disposizione i pezzi del sistema informativo eh, all'esterno in maniera open, a metterli a disposizione anche di competitor, perché no, in modo tale che loro possano inglobare questi componenti all'interno dei propri sistemi informativi e eh, costruire dei nuovi servizi. In questo modo eh, noi non vediamo una competizione, vediamo una scalabilità, una dis maggiore distribuzione dei, dei servizi che in alternativa sarebbero solo distribuiti da noi. Quindi per noi è competition, questa non è competition. Ci vuoi dare qualche, qualche numero di crescita del mercato? Come si sta evolvendo? Quando è che siamo partiti? Quello che si osserva è che eh, gli investimenti comunque sono molto inferiori rispetto al, ai paesi stranieri. Eh, nel, primo, nel primo ALF del 2017 abbiamo avuto investimenti per 34 milioni, eh, in buona parte sono concentrati perché comunque abbiamo avuto eh, alcuni investimenti molto importanti in, in, in società comunque piuttosto note del, del fintech eh, quello che io credo è che eh, sia importante esportare la mh, conoscenza del fintech italiano all'estero in modo tale da poter diventare anche eh, un, un ulteriore ambito di investimento per eh, capitali stranieri. all'estero com'è la situazione invece sugli investimenti? Nel sugli investimenti ovviamente le cifre sono enormemente superiori quindi parliamo eh, di uno zero in più tranquillamente per cui... Chi comunque, guida in particolare la classifica? Ma allora sul, chiaramente negli Stati Uniti abbiamo il, i, gro, i due grossi poli che sono il mondo del, la realtà della Silicon Valley e la realtà poi di New York che sono i due eh, le due polarizzazioni principali eh, negli Stati Uniti. Questa è una bella differenza rispetto a solo la tecnologia in sé al mondo del digitale, noi pensiamo all'idea della Silicon Valley, la California, invece in questo caso è un, sono due mondi e sono due capitali. Certo, sono due mondi, sono due capitali, chiaramente New York è eh, eh, storicamente molto più Ciò finanziario, stritto, esatto, quindi ha già una cultura propria legata al, al mondo della finanza che, eh, che ne fa naturalmente un luogo di sviluppo in questa, in questa direzione, invece la Silicon Valley è molto più ambito tecnologico, molto più sviluppo informatico e quindi i due poli eh, chiaramente eh, par partono da due punti di vista diversi ma sono entrambi molto rilevanti. E poi in Europa, chiaramente a parte Londra, che comunque continua ad essere un punto di riferimento... Ecco, ci racconta un po' questa cosa della Brexit, vista dal vostro punto di vista. Ma veramente tutte le start-up, le banche, tutta la finanza si muoverà verso l'Europa ora che gli UK vuole uscire dall'Unione Europea? Allora, il, diciamo che la Brexit ha dato eh, soprattutto uno spunto di riflessione per chi comunque ehm, valuta, valuta da una parte l'ipotesi di spostarsi eh, dall'altra parte però anche alle città metropolitane europee che hanno l'opportunità di eh, posizionarsi in un certo modo in questo ambito eh, non necessariamente solo nel fintech parliamo di innovazione in generale e quindi a seguito di, della Brexit in realtà ciò che si osserva è molta attività molto movimento da parte delle città metropolitane mi riferisco soprattutto a Berlino, mi riferisco, eh, mi riferisco a Dublino, mi, riferi, mi riferisco a, Par a Parigi. Eh, molta attività, molto, eh, molta proattività proprio per attrarre eh, nuove realtà e nuove, nuove aziende che si possono insediare in queste, in queste metro metropoli. Il regolatore, il legislatore, la policy eh, è un problema in questo momento per la crescita del, dell'ecosistema, in cosa possiamo cambiare, cos'è che possiamo chiedere ecco, a chi dovrebbe riscrivere anche un po' il perimetro eh, nel quale le start-up, le banche si muoveranno nei prossimi anni per farlo crescere? Ma, ehm, il, il contesto in cui ci muoviamo in Italia eh, è sicuramente molto diverso da contesti euro, a, europei. Eh, abbiamo visto un primo passo, eh, che è un passo nella direzione appunto di apertura e di dialogo da parte del, eh, degli organi di vigilanza, Banca d'Italia ha aperto da, da pochissimo il canale FinTech che è un canale di, di dialogo e di comunicazione con le fintech proprio per avere un punto di riferimento e, e avviare anche un dialogo mirato sul, eh, su casi specifici che possono essere insomma, interessanti e reciprocamente ma anche oggetto eh, appunto di, di valutazioni ad hoc. E ovviamente questo lo dico io, però speriamo che non sia l'ennesimo tavolo perché in Italia ogni, ogni volta che c'è un qualcosa che bisogna cercare di regolare e sistemare si fanno i tavoli, come, quindi in questo caso cerchiamo che, speriamo che non sia quello. Eh, c'è un qualcosa che vorresti imitare in particolare del, del, degli ecosistemi che stanno vicini a noi o dall'altra parte dell'oceano? Uh, la capacità di collaborare tra soggetti, la velocità di azione, il non perdersi in parole inutili, ehm, l'essere molto diretti, e noi facciamo un sacco di parole come italiani, e all'estero ho notato proprio una differenza di approccio molto diretta che va al sodo, e in una nazione, in una realtà come gli Stati Uniti, dove il tempo è denaro, ho capito cosa vuol dire il tempo è denaro, cioè una riunione non dura più di 40 minuti. E, e poi la capacità di collaborare, l'apertura anche alle informazioni, ai dati, alla circolazione dei dati, eh, sono tutti elementi di nostre precauzioni, nostri timori, che, che vedo che alla fine sono in realtà più un ostacolo che una vera difesa. E, Un'apertura maggiore in generale porterebbe veramente molto più vantaggio per tutti. Hai detto una parola che è una buzzword in questo momento, dati, dati personali. E ci sono anche ovviamente delle scuole di pensiero. Sì. C'è chi dice che stiamo regalando ogni giorno tutti i nostri dati, comportamenti, abitudini a Facebook piuttosto che a Google e che quindi i dati sono il nuovo petrolio. C'è cioè una, una scuola di pensiero, ci sono altri che dicono: no, in realtà questi dati sono utili perché migliorano la tua eh, customer experience, puoi trovare un prodotto in maniera più facile, non perdi tempo, eccetera. Tu personalmente che idea hai? Allora, Sui dati io delle persone. personalmente ho, sono più dell'idea che i dati siano una, una cosa personale e che le persone dovrebbero fare molta attenzione a, a chi danno i propri dati e le proprie informazioni, perché nel mondo comunque della tecnologia queste informazioni restano in circolazione e, e, e non, si può, non si può governare l'uso che ne, ne viene fatto. Quindi nel momento in cui io perdo eh, il governo de, delle mie informazioni, de, dei miei dati, ho perso una parte di me eh, quindi io sono più sul, sulla prima su, sulla prima scuola di quindi pensiero stiamo attenti impariamo io, a usare io bene io porrei scuole. molta attenzione sì sarà l'età eh, la generazione <ride> precedente ma farei molta attenzione Doris ci avviamo a concludere immaginiamo questo paese, ma anche un po' il mondo nel quale opera, insomma, la finanza tecnologica a livello globale e disegniamo uno scenario, proviamo a disegnare uno scenario per i prossimi anni, forse 2030 e anche poco, forse 2040. Com'è che la vorresti vedere questa, questa bella macchina, insomma, questa industria o come pensi che diventerà comunque, in base anche ai dati, a come si sta muovendo oggi il mercato? Quello che credo eh, è che eh, in realtà capiterà che ci sarà una forte concentrazione, quindi pochi soggetti sempre più forti, non necessariamente italiani, eh, quindi probabilmente esporteremo qualche eccellenza all'estero, ma importeremo anche qualche eccellenza straniera, eh, che probabilmente prenderà anche una buona parte del, del mercato in determinati settori. Pensi che ci possa essere un qualche ruolo dell'educazione in questo processo? Ma sai, io volevo fare la maestra, quindi per me l'educazione è tutto. <ride> e il, a scuola non si insegna economia, e nelle scuole, scuole di base non si insegna economia, eh, si insegna sempre di più la tecnologia e questo è molto importante perché in realtà ehm, Ancora più che imparare la, la finanza o l'economia, a mio parere diventa fondamentale imparare ad accedere eh, al, agli strumenti tecnologici eh, per non essere esclusi, per non essere gli analfabeti del domani, quindi questo è assolutamente fondamentale.